La paura di farsela addosso è un problema incredibilmente comune. La quantità di gente che ha paura di non riuscire a trattenersi è enorme. Io stesso vedo costantemente questo tipo di persone e non c'è praticamente un periodo dell'anno in cui io non ne abbia almeno una in trattamento. D'altronde si tratta di una paura incredibilmente invalidante. L'idea che potremmo non trattenere le fece, l'imbarazzo di doverci sporcare davanti a tutti è per molti un'idea insostenibile, e non solo. Per molti anche la semplice idea di chiedere di poter usare il bagno o di fermare la macchina è altamente imbarazzante. E perché diventa un problema invalidante? perché finisce per limitarti completamente la vita. Pensala così. Da un lato hai paura di potertela fare addosso quasi da un momento all'altro, senza controllo. Dall'altro ti sembra impossibile chiedere di poter usare il bagno. Oppure trovi altamente imbarazzante l'idea che qualcuno possa iniziare a chiedersi, a domandarsi perché in bagno ci stai passando così tanto tempo. E considerando tutto questo, qual è la reazione tipica a queste tre cose, se perpetuate nel tempo? La rinuncia. La persona comincia a evitare tutte quelle situazioni che potrebbero esporla al pericolo. Si comincia con rimandare cene e situazioni sociali, ma ben presto si può iniziare a rimandare anche gli impegni di lavoro o a limitarli fortemente. Ad esempio ci si trattiene sempre meno con i clienti, oppure si rinuncia a delle riunioni fondamentali o si partecipa sempre per meno tempo. Quindi pian piano, come nell'agorafobia, similmente all'agorafobia, si riducono sempre di più le esposizioni, ci si rinchiude sempre di più, ma non solo. Infatti si possono iniziare ad evitare anche eh, i cibi o le bevande ritenute pericolose. Non è raro che chi soffre di questo problema esclude quasi completamente i caffè, gli alcolici o i cibi pesanti. Molte persone poi un minimo cercano di combattere questo problema, però ahimè lo fanno in una maniera disfunzionale. Ad esempio si fanno una mappa dei bagni e significa che quando sono costretti a uscire per lavoro o per eventi sociali fanno una cosa precisa. Si studiano il percorso e analizzano dove sono tutti i possibili bagni da utilizzare in caso di emergenza. Purtroppo sappiamo benissimo che il controllo è un'arma a doppio taglio. Se da un lato viene esercitato per placare l'ansia, dall'altro non fa altro che aumentarla perché ci rimanda un messaggio critico. Io ho un problema e non sono in grado di risolverlo. Ma questa e la selezione dei cibi non sono le uniche forme di controllo esercitate. Molte persone infatti fanno ricorso ai farmaci antidiarroici, i quali hanno delle controindicazioni. La prima, ovviamente, è di tipo medico. Vedi un cliente che prendeva uno di questi farmaci ininterrottamente da 14 anni, vi lascio immaginare gli effetti collaterali. Ma l'altra è di tipo psicologico. Prendere sempre questo tipo di farmaco al bisogno o addirittura preventivamente ti lascia nell'idea che tu hai un problema irrisolvibile. Tutto questo ovviamente poi porta ad altre problematiche psicologiche. Molte di queste persone vivono con l'ansia o addirittura con veri e propri attacchi di panico, scaturiti dalla paura di potersela fare addosso. E non di rado molte finiscono in depressione. Le limitazioni alla propria vita e la percezione della irrisolvibilità del problema impattano duramente sull'umore. Come la proverbiale goccia scavano un solco nelle giornate della persona, che piano piano si sottrae alla vita. Come possiamo aiutarle? Ci sono diversi modi e oggi abbiamo capito una cosa. Quelle che abbiamo viste sono tutte tentate soluzioni disfunzionali. Tentativi, cioè di risolvere il problema che finiscono per mantenerlo. Attiva le notifiche del canale, perché la prossima settimana spiegherò come bloccarle e come risolvere questo problema.